Siamo qui ad Assisi, abbiamo fatto tutto il percorso per il reddito di cittadinanza, la marcia storica che si è registrata oggi e che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti per introdurre anche in Italia questo reddito, questo sostegno contro la povertà. Ce n'è bisogno anche in Umbria, in Umbria ci sono circa 120.000 persone sotto il livello di povertà, noi vogliamo restituire loro dignità e questa sarà una delle nostre prime, la prima iniziativa in consiglio regionale quando saremo eletti. Abbiamo trovato le risorse le abbiamo trovato in una riqualificazione della spesa, abbiamo un bilancio di 2 miliardi e 300 milioni di euro e attraverso la rimodulazione dei canoni concessori per le acque minerali e per lo sfruttamento idroelettrico. È possibile aiutare tutti gli Umbria a partire dai più deboli, è possibile aiutare le piccole e medie imprese contro un sistema cooperativistico che ha perso la razio mutualistica che stava alla base di questa attività. Noi lotteremo dunque per affermare Un'Umbria diversa, un'Umbria diversa rispetto a quella degli ultimi 45 anni. Sono 45 anni che in Umbria c'è un regime, un regime che abbiamo definito paramafioso. Vogliamo superarlo e lo supereremo col contributo di tutti i cittadini che attraverso di noi entreranno in Consiglio regionale.